Eh, stiamo parlando in questo caso di eh, emendamenti che vanno a definire la temporaneità delle opere che sono consentite eh, dalla delibera per eh, dare la possibilità ai concessionari degli impianti sportivi comunali di adeguare le strutture per affrontare al meglio il l'emergenza e quindi tramite l'aggiunta di eh, spogliatoi temporanei eh, oppure coperture che ovviamente al termine dell'emergenza eh, saranno, saranno rimosse, quindi sono appunto interventi temporanei che servono esclusivamente per affrontare questo periodo eh, passeggero e che speriamo sia il più eh, breve possibile quindi anticipo il voto favorevole eh, del Movimento 5 Stelle grazie grazie a lei consigliere